Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vediamo due oculari, chiamati oculari d'orologiaio, ma sono oculari che possono essere usati anche in altre situazioni. Sono lenti di ingrandimento, la lente in vetro ed è di qualità. Per osservare normalmente si mette la lente, la parte non dove c'è la lente, ma la parte opposta nell'occhio, quindi proprio un oculare che viene messo nell'occhio e si osserva l'oggetto. Abbiamo vari ingrandimenti, in questo caso abbiamo una lente da 2x e una da 6x. Con la lente da 2x starò più distante dall'oggetto, mentre con una lente da 6x andrò più vicino all'oggetto da osservare. Ecco, facciamo delle prove, la lente in vetro e questo è un oculare d'orologiaio. Osserviamo una batteria con le scritte e stiamo usando quello che sta più distante, questo qui mentre questa è la lente più forte, un 6 perdo non andare più vicino. Lente in vetro, oculare da orologiaio. Grazie per averci seguiti, alla prossima.